Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e questo è un money glitch ovvero il money glitch eh, che ho portato qualche giorno fa che ancora funziona ed è quello più facile ragazzi funziona anche quell'altro del, della vender, però ho preferito portarvi questo che è molto più semplice quindi lo potete fare tranquillamente avete bisogno semplicemente di un amico e l'auto che volete duplicare allora il vostro amico che cosa dovrà fare? dovrà e andare in una missione creata da Rockstar, o meglio ancora un lavoro da titano prima ancora di entrare nella vostra base operativa perché se tenterà di farlo nella base operativa gli potrebbe dare un messaggio di errore e potrebbe diciamo non fargli avviare questa cosa insomma no? questa missione quindi a questo punto entrate nella vostra base operativa fate entrare anche il vostro amico insieme a voi e da qui saremo pronti per fare il glitch ragazzi che è veramente di una semplicità unica secondo me quindi penso che potete approfittare anzi secondo me dovete approfittare l'unica cosa che vi serve è l'amico però penso che tutti ci avete un amico che magari è disponibile a darvi una mano magari date una, una vicenda vedete una mano quindi a questo punto quando il vostro amico è all'interno della vostra base operativa l'unica cosa che dovrà fare è avviare nuovamente la missione un lavoro da titano e eh, restare nella schermata della missione con la missione chiusa ragazzi eh, un altro requisito, diciamo requisito tra parentesi perché non è un requisito però mh, è buona parte fondamentale di questo glitch eh? è che dovete stare in party con il vostro amico quindi a questo punto saliremo in auto premeremo il tasto ps e andremo nel party quindi andiamo a farlo andiamo nel party del nostro amico con il nostro amico facciamo un partecipa sessione la prima volta ragazzi lo fate a vuoto perché ci mette molto tempo a caricare cancellate il messaggio ritornate nel party fate partecipa sessione e subito dopo e spammate velocemente R2 e premete X, R2 per uscire dalla base operativa e X per accettare il primo messaggio. Se tra il primo messaggio e il secondo messaggio ragazzi vedete lo schermo nero, cioè non vedete l'auto dall'alto, il glitch sta funzionando. Se vedete l'auto dall'alto dovete ripetere questo procedimento ragazzi, il vostro amico potrà rimanere nella... Eh, missione tranquillamente allora vi dovrete fermare nella seconda schermata per almeno una sessantina di secondi in maniera tale che il gioco si baghi e vi porterà sotto mappa ragazzi adesso andremo a vedere una volta passati questi 60 secondi diciamo eh, l'unica cosa che dovete fare è accettare questo messaggio ragazzi una volta che avrete accettato questo messaggio vi troverete sotto mappa adesso andremo a vedere quindi accettiamo il messaggio ragazzi ci ributterà fuori dalle nuvole e ci troveremo in questa situazione sotto mappa a questo punto accelerate una volta che accelerate vi spawnerà in strada quando sarete in strada io adesso qui scendo vi faccio vedere che l'auto non è presente in mappa però è mia ragazzi e quando sarete in strada l'unica cosa che dovrete fare è portare questo veicolo a un garage vicino a voi, allora ragazzi si può fare anche con il centro operativo mobile senza che me lo chiedete, ve lo dico io, si può fare però dovete avere la mira manuale, dovete avere un sacco di cazzi, e so la bellezza di 6-7 passaggi in più perché entra e esci dal com, poi se bugga, unitevi alla sessione, unitevi ad un'attività e cazzate varie quindi io consiglio di fare con questo metodo io da quel metodo lì ho tirato fuori questo metodo che è ancora più semplificato non dico che l'ho scoperto io perché comunque erano due glitch differenti che si facevano e io ho sommato questi due glitch ed è uscito fuori questo glitch quindi una volta che avete fatto il tutto portate l'auto nel vostro garage, entrate nel vostro garage dove avete le LG RH8 come ho fatto io, ne portate fuori una e, e mettete la LG retro custom dentro, mi raccomando targhe personalizzate perché con questo glitch si, si clona anche la targa, cioè eh, la targa non rimane pulita, quindi mi raccomando usate una targa personalizzata per fare questo glitch. E basta ragazzi e così a go, go. potete ripetere questo glitch a go, go io adesso ritorno nella base operativa per farvi vedere che l'auto che ho usato per duplicare è nella base operativa e vi faccio anche vedere la data e l'ora ragazzi perché è giusto che sia così perché se no qualcuno mi dice ah ma hai ripostato un video di qualche giorno fa Sì, l'ho ripostato perché funziona ragazzi come avete visto data e ora quindi adesso torniamo nella base operativa e andremo a vedere che la nostra auto è presente nella base operativa solamente che è invisibile ragazzi per farla tornare visibile sarà sufficiente un cambio di posto tra l'auto che avete appena sdoppiato e un'altra auto che sarà lì e il gioco è fatto ragazzi come ho già detto funziona un altro eh, anche con il com funziona il glitch della vendere però ho reputato più semplice questo quindi vi ho portato questo di glitch ragazzi e che altro aggiungere? nulla, fatelo un saluto a tutti e al prossimo video